Innanzitutto non mi aspettavo assolutamente un ambiente come quello che ho trovato, grazie a Marco e alla sua figlia, in perché l'ambiente è fondamentale per qualsiasi attività. E poi non mi aspettavo di riuscire ad applicare tutto ciò che avevo appreso durante questi, questi sei mesi. Sicuramente non mi aspettavo come oggi di, di chiudere una via in un lavoro di tre ore, ormai ascolto come ho sempre fatto, applico, mi fido e ho risultati come dal primo giorno. Tutto quello che abbiamo fatto insieme è stato divertente, semplice, applicabile immediatamente. Bello perché ho avuto il piacere di conoscere tante persone nuove, condividere le esperienze. Su Roccia era la prima volta in vita mia, domenica scorsa, e io comunque non mi sento a mio agio. Con le altezze, non è che ho paura, ma non mi sento a mio agio, ok? Quindi ho dei tentennamenti. Invece domenica sono salito sul Rochester, stavo <ride> tranquillissimo. Quindi, anzi, con te che stavi giù, eh, oramai c'è un rapporto di estrema fiducia. E quella è una cosa fondamentale eh, nello sport in generale, ma soprattutto nell'arrampicata, comunque sei in quota, sei in altezza, ti devi fidare del, del maestro che ti segue, della persona che ti segue. Vabbè. Grazie, contento comunque sì. Io oggi no. sono fantastico. Vabbè, <ride> eh, la scorsa è pete, bellissima uscita. Eh, tutto veramente bello. Oggi lavorone, eh, ma non per la fatica per l'impegno comunque nel riportare tutto quello che abbiamo lavorato in questi sei mesi, ma ecco, non mi aspettavo questi risultati, sicuramente no. Grande, grande grazie, grazie mille. A sinistra mm. verticale. Questo per scompare, quello vai, op! Oh. Vai sì. sì, eh, in alto adesso. destra. sì. Andiamo. sì andiamo. A noi è diverso? Eh? Ci sono dei moschettonatori diversi? diverso. Perché non ce l'hai?